Guardo sempre il cielo sogno ancora di volare Ogni volta più lontano poi non so più come tornare Con un poco di fortuna e due stelle da seguire Ho trovato le tue braccia ad aspettare Cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre Mi manca da trent'anni e vorrei dirle tante cose Che mio padre adesso è stanco Forse sta per arrivare che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare C'è un universo che mi riempie le mani Il mondo si perde tu invece rimani, Un mare dentro degli esseri umani E aspetto che torni stasera per stare con te Io ci voglio camminare come un treno sui binari Tale che accarezzi i tuoi pensieri e sentirti tra le cose che ogni giorno devi fare, come vento per poterti accarezzare, per guardarti mentre dormi, che mi sembra che sorridi ed entrare nei tuoi sogni, ti nascosto come i ladri, per rubarti la bellezza che nemmeno sai di avere. il che cerco quando resto senza piatto il coraggio che mi serve quando sono disperato la sorpresa che ogni volta mi fa sentire vivo tu sei, tu sei Tu invece rimani un mare dentro, nei nostri destini Io aspetto che torni stasera, aspetto che torni Aspetto che torni Aspetto che torni, aspetto che torni.